Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamatics e Marco 007 E siamo tornati su Mercury Rabbids Kingdom Battle quindi... Nella scorsa puntata abbiamo finito male un livello e lo dovremmo rifare la prossima volta Quando finiamo il mondo, non sì. la prossima volta uh, Sì, quindi prima di iniziare iscrivetevi, rispondete al sondaggio e. Lo rifacciamo off camera, ancora. vero? Eh, sì. sì, alla fine del mondo quando sblocchiamo il replay dei livelli guarda ti faccio vedere che non ce l'abbiamo ancora Ah, comunque, uh... solo da capitoli. Vedi, non abbiamo ancora. Sì, non abbiamo ancora i sentieri spettrali. Um, comunque, ma stavo pensando. Quando finiamo il gioco, uh, meglio se. Um, facciamo, facciamo tipo un. Io faccio. Una copia del file e mi gioco da solo i gli extra perché non so precisamente quali sono gli extra e quanto ci metteremo quindi voglio, voglio vedere in che senso gli extra non so che cosa dovrei intendere per gli extra eh no perché io so che ci sono le sfide ci sono le sfide DLC ci sono i cosi dell'amicoloseo ci sono le sfide ultimate eh, quelle vabbè speciali che sono degli LC l'ho già detto eh, appunto e non, so, non so non so quanti siano non abbastanza. so quanto ci metteremo a farle eccetera eccetera quindi. Eh allora abbiamo vedere. il grammofono perché sono fuori moda, mi dispiace però. Eh. Ok, dirigiamoci al cammino. Eh sì. Arriva la calavera Ok. Quindi um, Sì. Qualcuno arriva a quanto pare. Eh, non c'è nessuno in questo battlefield. Questa l'abbiamo già fatto? Non ti ricordi? Sì, sì, ma in battata non ah. c'è nessuno, è tutto molto okay, facile. Ok, ok. okay. Eh, ma, rabbid ma, Yoshi. Ma un altro rabbid. Che, che fa il cosplay da Yoshi? Cos'è? Oh oh, ma è un tipico scheletro messicano. Ma anche no. <ride> ma è un tipico rabbid con dipinti da scheletro messicano. Calavera! Il male nascosto dietro uno scudo. sconfiggi il mid boss, esatto. Partiamo subito così la puntata con un sì. mid boss. Si, sì, eh. Um, non solo. L noi abbiamo attraversato il battlefield. Prima di iniziare la battaglia, e questa è la prima volta che succede. Sì, quindi, che cosa abbiamo? BW7, bestione bw 7 3 e Calavera, che ha un bel po' di vita, diciamo. Quindi, uh, possiamo vedere che ha un'abilità che si chiama FIFONERIA e ci respinge. Nel senso è praticamente il controllo di magnetica danza. Cioè, invece di avvicinarci mm -hmm. ci fa allontanare in posti casuali, quindi mm. un bel problema vai, non so se lo posso dire vai, aspetta, poi dopo. la sua arma è la granatra eh, che, che fa 100 danni da spinta pure e ha lo scudo mm. quindi eh, il focus di questo boss diciamo, è allontanarci il più possibile quindi, vedi, ha spinta eh, ci respinge con l'abilità sì. e cerca sempre di tenerci lontano e ha uno diciamo. scudo e eh si, sì, ha lo scudo quindi, quindi, cerca... ci, per, quindi lo possiamo sparare però di lato, è tipo uno scudato ah e Eh. eh, eh, eh si, sì, può ricevere gli effetti. Allora. Io per questa direi di. Eh, ah, può ricevere gli effetti. Scusa, i mid boss non lo fanno mai. No, lo fanno, lo fanno. Sono i boss normali che non ricevono, ok? Sono ah. immuni agli effetti. Beh, comunque è il primo. Eh, è il primo mini boss che. o boss che supera i mille di vita. Se non contiamo le varie fasi dei boss. Um, e. Dai um, si sì, tu nel frattempo metti le cose. Mm, mi sa che. aspetta, non mi ricordo, ho sbloccato. Mi sa che ce ne alcune di nuove. Ed, ah, e questo è il, il um, livello che non, non sono mai riuscito a superare eh, Quindi da ora in poi la, per me la, la modalità avventura Diciamo che è un mistero anche se avevo già visto display, un display Soltanto problema. che non l'ho mai giocata Ok, non è che posso comprare niente con Rapid Mario Quindi un problemino Però non importa Ah, quindi questo sarà il team per questa battaglia, penso Perché vogliamo Io avvicinarci il più possibile a Calavera E Rabid Mario sarà molto buono per farlo Soprattutto con i suoi attacchi corpo a corpo E mi sa che abbiamo pure pochi turni per fare questa battaglia Quindi Let's go Allora, vediamo un po' Potrei già iniziare a fare distruzione con Rabid Mario Quindi eh, mi metto qua con Rabbit Peach. Eh, direi... No, nah, non, non rompere le scatole... Sì, sì, aspetto. Eh, non ci arrivo, peccato. Eh, non ci arrivo. Ok, quindi Mario, tu dovrai metterti qua. Ciao. Sì. Eh, coso, Mario. Rabbit Coso, ti metterai qui attirare tutti e farei un po' di distruzione. Quindi attira pure calavera. Boh, beh, no, non importa. Tanto. Lo so, però, sempre meglio di niente. <ride> e così facciamo fuori già tutti. Attaccando il bestione, tra l'altro. Ok, um, vediamo, possiamo fare qualcos'altro nel frattempo. Potrei provare a mielare il bestione. N non ora. Lo so, potrei provare a mielare. Però, se non funziona, diciamo che non è una buona cosa quindi. Mm. Facciamo un martello, Rabbid Mario si subirà un po' di danni, però non, non penso, importa. Non pensare a mielare, pensa a minare. Ecco e noto che questa adesso ha anche vedi, il, il... Il pianoforte. <ride> no. Ok, allora, quindi facciamo fuori con Mario. Gnam, gnam, gnam. Mentre con Rabbid Peach gnam, mando gnam, la sentinella sia per distrarre che per... provare ad attaccare. In sintesi, diciamo. E che cosa mi rimane? Abilità niente Ok Quindi passiamo il turno Se non sbaglio abbiamo tipo 3 o 4 turni Vedi ha buttato via pure la sentinella que Che non mi ricordavo fosse possibile E ci ha attaccato quello che non volevo Ok <ride> usa, usa rabbi Yoshi come arma Mire, please Peccato Cioè le sue granate sono, sono gli sputi Rabbid Yoshi Sì Lì vomita Rabidiosh, le, le granate. Ok, <ride> quindi ci mettiamo qui. Ba, ba. E non puoi fare... Eh, beh, ovviamente. Ehm. Ah, tu puoi fare una scivolata, quindi... Falla, non importa Rabid Peach, mi dispiace, ma non importa. Rabid Peach non importa. Non mi dispiace, ma non importa Rabid Peach. Perché ti, ti metti lì? Perché adesso userò la cura a breve. No, perché ti metti lì invece che... Cioè, potevi metterti qua e attaccare il cadavera. Vabbè, lo puoi fare con Mario, però... Sì, lo so. Fa, ok, mi sono messo Mario. qui comunque per fare questo. Ci sì, mettiamo qui. E mettiti vicino. Qua dovrebbe comunque prendere la cura di sì, Rabbid sì. Peach. Sto cercando di non controllare sempre la visuale tattica. Potrei farlo per pianificare meglio però. Finché diciamo è possibile. Ah, perfetto, mi sono messo pure dal lato sbagliato. Ah no, poi. Uh... Eh. Allo scudo, aspetta, scusa. Potevi metterti con Rabbid Mario lì, qua. Così potevi attaccarlo con entrambi in caso. Ah, no, so. no, meglio non fare nulla. Ah, potrei fare questo però comunque. Sì. E poi mi curo. Oppure aspetto il prossimo turno? No, perché poi se mi spinge è un casino. Uh, e fa anche un bel po' di danni, quindi curiamo. Ok, sì, ho un po' messo a patto questo turno, devo mettermi davanti, non di lato. Però che devo fare? E eh, mi ha pure spinto, ok. <ride> però ha messo la Vid Mario nella posizione giusta. Doppio rimbalzo Non che cambi nulla Però va bene E stanno spawnando Dei w 7 Quindi adesso Ci dobbiamo levare Subito di torno Per levare di torno Ovviamente intendo Che mi metto qua uh, Attento a Rabbid Mario Che ha poca vita Lo so Potrei usare la sentinella In effetti Che funziona sempre E direi Facciamolo Ok Um, scudo Forse uh, Credo che attaccheranno tanto gli altri Non Ravid Peach Però lo, lo uso ju just in case Diciamo uh, Mario puoi arrivarci? No Puoi arrivarci? Sì. E stavolta non mi metto non, non sono stupido stavolta Quindi metto qua Upsi E usiamo una bella martellata qua L'hai pure mielato Ok, adesso finiamo tutto con Rabid Mario E farai una bella scivolata qua Tipo un ma timore Mario Di regola il mid boss è l'unica battaglia del capitolo, giusto? Sì Ok Ogni volta Bene Ok, mi sa che abbiamo fatto giusto il limite di turni Tre turni per fare cadavera? Eh, penso che sì Quindi adesso è morto, cadavera Rapid Yoshi è libero a quanto pare E... ah oh, oh, oh. L'ha <ride> <ride> finito proprio No, non l'ha finito ancora. <ride> a quanto va. Phew! Benvenuto nel nostro allegro gruppetto! Oh, oh, oh, oh. Dimmi che è un bug e questa canzone continua per, per tutti e per, tutti, per tutto il gioco. Ci pensi? Non, direi che non è una buona cosa, perché poi diventa ripetitiva. <ride> Chiunque decida di unirsi a noi per aiutarci a riportare la normalità al regno dei funghi è un nostro amico. Ok, però no. adesso puoi anche smettere di sparare Ok, no, no, no c'era molto wow, più tempo Wow, io non riuscivo pensassi. a battere sto boss E tu ci sei riuscito in tre turni Pensavo ci fosse molto meno tempo, sinceramente Ecco perché ho giocato più rischioso Però, ma... arriva il calavera, finito Bene, quindi alla prossima Non mm. <ride> ci pensi E abbiamo sbloccato Rabbid Yoshi Il penultimo personaggio Spara Spargidolore che sarebbe la sua arma. No, non è vero. No, il, <ride> il coso che è allontana che è esattamente, quella, quella che ha usato Calavera. Sì. Per, ecco. Quello volevo dire, ma era un po' uno spoiler. Sparpare i nemici detto. per facilitare il contrattacco degli eroi. Quindi, se avete Mario e Luigi, per esempio, che hanno attiva la le loro viste degli eroi rispettive. Se usate questo, può essere utile, come se lo usa Rabbid Mario. Quindi diciamo, a vostro, a vostro piacimento: dandy scivolate, scivolante? Uh, Colpisci fino a 5 nemici un colpo solo Quindi Rabbi Rabidiosh è quello che ha più scivolato di tutti nel gioco E anche uh, alcuni degli effetti più forti Poi Beh. vedrete cosa intendo E abbiamo sbloccato 18 nuove armi Buone sembrano Cioè, cioè sembra un buone per come sono fatte Sì Quindi per prima cosa Abilità Allora Morio <ride> Morio Mor Beh Mor mi Mor sembra Mor ovvio che l'ultimo personaggio è <ride> Morio Vabbè, ah diciamo, non è, non è nemmeno tanto uno spoiler Mario, Rabbid Mario, Luigi, Rabbid Luigi Peach, Rabbid Peach Oh, Rabbid Yoshi, chissà chi è l'ultimo personaggio Spoiler, Bowser, Junior Quindi eh, Potrei potenziare il potere M In uno dei due modi O potrei Migliorare il mio salto schianto Ah, questa no. è la scivolata non è. Ah, ok, no Ah, posso aumentare il raggio dopo il salto schianto, ma... No, a sto punto potenzio il potere M eh, Più... Sì, mega potere M Per Rabbit Peach Vediamo che cosa abbiamo eh, non, po non posso aumentare i danni della scivolata Posso aumentare il raggio del salto team E potrei migliorare un po' eh, Lo scudo, la barriera Però al momento diciamo non mi sembra una priorità Preferirei migliorare un po' la cura Oppure eh, il danno sci delle scivolate, Quindi passo per adesso Uh, Rabbi Luigi L'abbiamo potenziato prima Il vampiro qua Che Tra Cioè al prossimo turno Praticamente tutti i danni Che facciamo col vampiro Cioè con la scivolata, Cioè 160 <ride> li potremo assorbire Con Rabbi Luigi <ride> Quindi sia sì, abbastanza OP uh, Vorrei poterlo usare Un po' di più Però diciamo Non trovo molte occasioni Anche perché uh, Il let's play Che ho visto io In passato Rabbi Luigi Non l'hanno proprio usato In molte, sì. moltissime battaglie Cioè l'hanno usato raramente Quindi Sorry, vedremo vedremo, vedremo. vedremo. <ride> eh, altrimenti posso potenziare l'indebolimento che non mi, non mi pare una cosa molto utile per adesso e eh, eh, potenziare la barriera non mi interessa quindi passiamo Luigi potrei potenziare eh, il PLS però non come volevo quindi direi a sto punto non mi sembra così tanto utile altrimenti potrei potenziare un po' il raggio salto team che costa 60 No a sto punto aspetto arrivo a 100 Mi prendo due caselle Per il, P per il PLS E poi ad oltre 100 sarà 3 caselle Wow ok Quello sarà molto utile per rifare il livello di scortato a death Lo finirò tipo i tre turni prima Vabbè uh, Per Rabbid Mario Prendiamo questo direi Più raggio dell'esplosione quindi rendiamo Rabid Mario ancora più asociale del team. Perché dovrò, dovrò muoverlo sempre più da solo. Perché sennò... Puoi, puoi accoppiare Rabbit Mario con Rabbit il... Yoshi così. Lui allontana e, e poi Rabbit Mario a, a, a ammazza no, non, non ha senso. Perché Rabbit Yoshi allontana i nemici, non noi. An, an, cioè allontana... Uh, <ride> uh, <ride> uh, <ride> ha senso. Oh oh oh. Ah, Comunque sia come puoi vedere se, se qualcuno cade nel raggio di Rabbid Mario della scivolata si prende un bel colpo gruzzolo. Un bel gruzzolo di danni Ok per Peach vediamo che cosa abbiamo Danni scivolata, raggio salto team Danno sguardo regale oppure mega protezione Mi Sguardo regale No no non, non credo Cioè alla fine è 10% di più di danni con il blaster di Peach che non è nemmeno assicurato che, che abbia un buon raggio Preferisco rendere Pitch più il tank Quindi potenziamogli l'assorbimento qua E... Rabbid Yosho, ok Quindi <ride> compriamo la terza scivolata Lui di base ne ha due già di scivolate Granatra è la sua arma principale O meglio secondaria è La sua arma principale primaria Princip Tempesto. Principale primaria, ok È il Tempesto è Un altro tipo di arma. Poi tra poco vi spiego come funziona. E poi prendiamo una... l'abilità. Ah, e lui ha questo tipo di barriera qui. Uso protettivo, riduce a meno della metà i danni inflitti eh, dal primo. o quella dei balzellosi, più o meno. E la potete rendere letteralmente come quella dei balzellosi: cioè che ignora qualsiasi danno. E poi si rompe. Però, per adesso riduce a metà: tipo i danni: Meno della metà. E poi si rompe. Ok, quindi. Direi, Prendiamo subito tutte le scivolate possibili uh, Per i danni aspetto un attimo Doppio guscio protettivo Ecco qua lo possiamo raddoppiare E qua possiamo rendere uh, Come vedi ce ne sono due di upgrade Quindi possiamo rendere il guscio letteralmente invincibile uh, Altrimenti abbiamo recupero Questa diciamo non, non mi sembra un'abilità molto utile Perché io più di allontanare i nemici voglio distruggerli Quindi eh, Dai, scorta, uh, scorta qualcosa Puoi mettere tipo Rabbi oshi vicino al Todd Ah aspetta L una cosa ok Ho messo quelli fisici pensavo fosse ok Ok uh, Aspettiamo per recupero Prendo le altre scivolate uh, Questo lo devo prendere per forza C'è un must Parta dalle armi Rendiamola invincibile questo potrei già maxarlo pure E eh, voglio maxarlo Quanto è questo? Facciamo un paio di livelli di questa 60 danni pure sarebbe buono però Ah non posso ok Allora facciamo questo Ok È finito Sì Quindi Luigi dovrà prendere le Quale redini. che avevo detto <ride> No eh, Sì il mega più est, Ok Ah ho sbagliato <ride> le armi Non lo ancora vedere quindi vediamo armi. Mario. Abbiamo sbloccato armi primarie e secondarie. Allora. Mario ha due armi nuove. Eh, che prenderò subito perché... Sono meglio di quelle vecchie. Allora io direi... Cos'era Mario rimbalzo miele? Rimbalzo. Mario rimbalzo. E direi che faccio di nuovo rimbalzo probabilmente. Mmm... Però che ti dico Facciamo miele il costo delle armi sono uguali alla vita del bot Ma come? Si sì. Sto pensando un attimo Vediamo, rimbalzo un miele sarebbe meglio Rimiele balzo. Facciamo che vado per miele Si sì. E il martello? Uh, abbiamo sbloccato due nuovi martelli per Mario sempre Stavolta non prenderò miele di nuovo Come l'altra volta che è stato un errore enorme Visto che, cioè, miele a martello è praticamente un suicidio Blocchi nemici che ti... Che ne so, se vai in mezzo a dei bestioni Li blocchi proprio mm -hmm. per attaccarti Quindi rimbalzo, martello stavolta Ok, ora possiamo essere più... Ah, non ha principali quella... Ok, Rabbit no, Peach non ha sbloccato nessuna principale Vediamo sentinelle Abbiamo quella dorata, ok spinta o miele uh, mm, sp miele, miele, spinta fastico. sì, decisamente ok Rabbid Mario sempre sulla secondaria e abbiamo o pietrificazione oppure veleno potrei andare per pietrificazione stavolta visto sì. che abbiamo il, il, diciamo. la maggior parte delle volte i nemici li one shot con il martello di Rabbid Mario e nel caso non lo faccio il... il Diciamo non, non ho bisogno di tutta quella vita per Rabbid Mario. Sì. Comunque sia se uso Rabbid Mario, penso di usare anche uh, Rabbid Peach nello stesso team. Però se non dovessi farlo. E se dovessi usare tipo Mario, Luigi e uh, Rabbid Mario. Il veleno sarebbe molto più utile. Quindi devo pensare un po'. Devo pensare Bear a Ser quello che usi di più tra Rabbid Peach o Luigi. Eh sì, perché voglio anche iniziare un po' a variare un po' i team visto che. Uh, Presto non sarà... Eh, cioè. Finora hai usato più rabbit Peach, quindi io, io prenderei... Lo so, però Luigi... I danni di Luigi serviranno molto presto. Perché Luigi fa così tanti danni che... Presto sarà, sarà praticamente indispensabile. In, uh, quasi ogni battaglia. Quindi sto pensando full berserk oppure... Uh, più supporto. Mm. Per ora ho quello veleno, sì. Vampiro. Facciamo vampiro, dai. Non mi è andata male finora, quindi... Penso che il vampiro possa andare bene Potrei anche prenderle entrambe e variare a seconda delle, della battaglia Ma al massimo dopo ci ritorno Potevi prendere quella... Potevi usare tipo... Potevi prendere la pietra E usare quella vampiro vecchia per le battaglie con Luigi Eh ma sono meno danni Quindi non voglio downgridare Cioè se proprio dovessi fare che cambio Almeno devono essere dello stesso livello Beh vedi se ti avanza un po' se ti avanza Eh sì un sì, sì ma vedo gli, no. a, per gli altri Ah, vediamo, per Rabbi Luigi alla fine non è che mi serva tanto l'arma se la secondaria. Visto che fa abbastanza schifo pure. Cioè, gli effetti dell'arma secondaria di Rabbi Luigi sono quelli peggiori. Cioè, ustione e spinta. Spinta eh, è rimbalzo ma peggio. E poi ustione semplicemente fa un po' di danno in più e ti manda i nemici in giro a caso. Che può essere sia male, cioè può essere sia buono che male, perché... Buono perché magari attaccano qualche altro nemico col fuoco. Io, Rabbi Luigi, lo salterei del tutto per ora. Sì, direi di sì. Poi Luigi. Non ha secondarie. Eh. Sì, ce ne ha. No, mi sa che li avevi già visti. No, queste. vedi? Aumenta un, di un sacco i danni. E anche il raggio di movimento. Sì, direi che prendo questo. Ah, raggio di movimento pure. Ok, allora si sì, è buonissimo. Ok non, non è più Cioè non aumenta l'area di danno È ancora una casella Cioè un 3x3 Ok aspetta no Principale Vediamo noi abbiamo questa qui Ne abbiamo sbloccato un altro paio eh, Direi sempre inchiostro Cioè inchiostro è buonissimo Ok pitch Vediamo Ha solo la principale nuova Questa è ustione Anche pitch ha due degli effetti peggiori il ghiaccio non è così tanto utile alla fine, cioè sì, è utile però non come gli altri immobilizzatori Cioè inchiostro le mine e pietrificazione ovviamente. Eustiona. Eh. Non prenderla per rapidamente. Passo rap un attimo. Eh, Rabid eh, Yoshi. Usa la pizzellata. Eh, sì, ovviamente. Rabid Yoshi non devo comprare niente, come tutti gli altri sempre. Questa ha spinta. E questa. Uh. Uff. Pietrificazione. Sì, uh, gli effetti principali di Rabid Yoshi sono spinta e pietrificazione, a quanto pare. Questa non è niente, ok. Sì, uh, comunque sia. mi sa che la uh, Rabid Yoshi, mi sa che una delle sue armi, più o meno verso la fine, ha pietrificazione al 100%. No. La, la granatra Comunque sia adesso spiego velocemente come funziona il tempesto. Uh, praticamente, come vedete, i danni da colpo sono da 75 a 185. Perché il, tem il Tempesto mi sa che fa, eh, Non so quanti colpi fa, precisamente. Fa tipo... T. Quindi non è solo un colpo. Mi tipo sa un che blaster. sono 5. No, no, no, sono di più di 5, molto di più. Almeno 9, minimo. Ma non mi ricordo, mi sa pure di più. Quindi non fa un colpo singolo, tipo un blaster. Però fa vari colpi. E questi colpi possono variare di danno Quindi possono essere meno danni della, della media Oppure più danni della media Quindi per questo il danno da colpo Può essere da 75 a 185 è è un raggio ampissimo Quindi è un po' un'arma per rischiare Se volete avere qualche possibilità di fare molti danni E inoltre Se ve lo state chiedendo ehm, Quando c'è il, il, il critico Cioè la possibilità dell'effetto ehm, sì, Cioè ce l'hanno tutti i colpi Se ce l'hanno Altrimenti non ce l'hanno Quindi non è che c'è un colpo ha uh, spinta uno no, uno ha spinto uno Beh, no. Se no, le, sarebbe, le eh, se no. Sarebbe buonissima come arma. Sarebbe buonissima altissime. come arma. Sarebbe praticamente un 100% con, con più di 9 colpi. E... Cioè come fare più tentativi. Nella sì, l'effetto lo riceve dopo aver uh, avuto i danni. Quindi se c'è spinta per esempio, il nemico non viene spinto finché non c'è l'ultimo colpo dell'arma. Quindi è così che funziona più o meno. Ok, quindi non devo comprare nient'altro con Rabbid Yoshi. E con nessuno in realtà. Prendi con Rabbid Mario l'altra. Eh. Quindi allora prendiamo questa, pietrificazione. Così posso switchare, questa è l'arma per sì. Rabbid Peach, questa è per, per Luigi uh, Mentre gli altri due, Rabbid Luigi e Peach, che sono rimasti senza niente, compragli soltanto in caso che ti servano Cioè in cioè effetti che... perché li stai prendendo per gli altri, cioè, non, se non ti servono? Infatti non ho comprato alcune armi Beh, Luigi l'hai pre ah, preso Ma Luigi lo usa Beh, well, non fa niente, andiamo indietro cioè andiamo uh, a... Chi è che non avevo preso? Quindi Rabbit Luigi? Mm, Rabbit Luigi e Peach Ok, Ah oh, non mi serve Bene, quindi abbiamo settato un po' le cose Ci abbiamo messo un po' di tempo Scommetto che quasi nessuno avrà visto tutta sta sezione mm. oh, oh, oh. Però ora possiamo procedere Quindi, sì Boh, wow, chi interessa parlare di strategia di gioco? Wow. Marco Lasciate aperto noi stiamo uscendo. stasera usciamo, eh. Ok. Se Francesco vuole venire con noi, eh. Ma domani che dobbiamo fare alla fine? Eh, hai detto che Francesco non può. Tu venerdì puoi no, venire detto se che a Eh? Ha detto che può, mo, se dobbiamo andare No, perché a io avevo detto a mia madre che era l'acqua park. Cioè, pensavo ah. fosse l'acqua park. Quindi ha detto, cioè, non puoi stare sotto al sole. Mm. Oppure Vabbè. non puoi fare esercizio fisico intenso. Quindi. Vabbè, facciamo l'ambia, ma la stessa cosa. Eh. Sempre al sole? Sempre Beh no, cioè vabbè stare sotto stai... al sole con i vestiti è diverso ah. Quindi penso si possa alla fine E poi l'esercizio fisico non c'è nemmeno tanto Cioè ho chiesto a quello che prende i documenti Ha detto l'esercizio fisico lo puoi fare però non intenso okay. Quindi penso camminare o correre vada bene Quindi sì, quanto ah, è che costa decida, il biglietto? Eventualmente tu venerdì potresti? Eh penso di sì ah. Ma quanto costa il biglietto? Eh, basta 12 euro. Quindi venerdì non domani, ok? E probabilmente venerdì, perché venerdì può venire anche Zembruno, invece domani no. Va bene. Vabbè, comunque decidiamo. Penso più venerdì che, che domani. Chiudi. Fra, chiudi? Non lascia aperto. Lascia aperto lì, non lì. Ok, scusate il taglio Allora, vediamo un po' questi side path S Che cosa abbiamo? Qui non sembra esserci nulla Qui però ci sono i soldi e appaiono altri soldi No, però c'è una statua Ma bisogna chiudi, trovare il piedistallo. Chiudi Vattene Chiudi, che quella no, entra! A quanto che mossiamo sei attento a chiudere la porta quando c'ha le mani? Ma non lo stiamo nemmeno chiudendo! No, ma perché ti stavi avvicinando per chiudere. Sara, togli la mano o chiudo. E eh, vabbè. Vai. Ok, qui ho visto un tesoro. Altre sfere <ride> 5 sì. Che non vale la pena non allora aprire Mi sa che ne avevamo tipo eh, Numero col 5 Oddio qua ci sono due sentire. Ah no che Convogliano quindi non c'è nessun problema Calavera abbiamo trovato di modellino 3D Eh sì, andiamo per questa strada allora Qui c'è un altro rabbit che dorme sul camino. Ah no, mi sa che è lo stesso. No. Sì. La, siamo già arrivati in sta zona. Sì, ma ha detto una cosa diversa. No, no, quello dialogo l'abbiamo già letto, fidati. No. Sì. No, aveva detto una cosa tipo... Smettere uh, di usare per uh, arrivare altri fantasmi. No. Uh, ha, de ha detto una cosa tipo spero che nessuno accendi il camino mentre stava lui. No, era un'altra quella. Era dove era, era incastrato nel camino. Vabbè, vai avanti e basta. Vado di qua Se ci siamo già stati Anzi mi sa so che ci siamo appena stati qua No, no è questo vero. è l'altro Sto vedendo, c'è nulla di nuovo? Qui c'è sì. un tesoro, vedi? Altri tarocchi, questi però sono rari a quanto pare Mondo a rotoli Tarocco dorato, ecco E qui c'è Una musica Ok, nient'altro qua Ok Ehm uh su Da qua siamo venuti, sì? Sì Ok, allora di regola se scendo di qua saremmo sempre su quel sentiero di prima Cioè dall'altro lato, intendo Sì, c'è un bottone che va, ok Quindi torniamo indietro e andiamo avanti Ci sono dei blocchi qua che potremmo spingere più avanti Suppongo per una scorciatoia Sono sicuro che sono quelli che facciamo sempre dopo Dopo aver finito il mondo Hai presente? Che apriamo quelle scorciatoie lì con i blocchi che spingiamo Ok facciamo questo Vediamo se riesco a farlo al primo colpo Che okay, non sembra così difficile Ah Ok Questa non me l'aspettavo Che per chi è questa arma? Io suppongo Robin Peach Perché non aveva un'arma primaria Robin Mario Bleh. No ma non, Bisogna vedere ma non penso sarà un martello Comunque fino ad ora pensavo Pensavo che Mario non avesse Non avesse mai armi dal, dai, Dalle casse <ride> Seriamente Ok fammi controllare com'è questo martello eh, È lo stesso di eh, È uguale a è miele, è miele Cioè è uguale a questo qui ma Però mio. costa di più E ha possibilità contro scudati Non mi interessa Quindi a quanto pare eh, Le armi che sblocchiamo dai Cioè l'ho realizzato adesso Probabilmente voi l'avete già capito da un po' eh, Le armi che sblocchiamo dai cannoni Quelli là pixelati eh, sono... Non sono mai migliori Nettamente diciamo Di quelle che sblocchiamo oh, No un altro labirinto Normalmente Che sblocchiamo sì. Che cos'è qua? Ah ok Non sembra esserci nulla là dentro, speriamo oh, Ok, ecco qua un bel puzzle Ok. Allora, quindi che cos'è? Questa è una mappa Vediamo, noi siamo arrivati da quello giallo, sì O meglio, non siamo arrivati da quello giallo, però quello giallo Siamo arrivati a quello verde Quello, sì, allora, quello che sta sotto è quello da, da cui siamo arrivati dobbiamo trovare la, la, il labirinto giusto per arrivare in quella quello, quello, quello blu è letteralmente impossibile quindi quando c'è quello blu non si può arrivare da nessuna parte lo so sai che mi sa che dobbiamo mettere quello verde sopra? Oh, vabbè ora proviamoli tutti no prima. secondo me non c'è una soluzione giusta bisogna semplicemente and andare and cioè per andare a sinistra c'è una formazione per andare a destra c'è un'altra per tornare indietro c'è un'altra ancora però noi sappiamo solo la formazione per andare indietro Ok, qua mi ha sbloccato questo, ok. Quindi per andare a destra serve quello rosso a destra. Bruh, mi prendi in giro. Che devo fare, mo? Non so, no, non penso ne nemmeno che sia un muro quello, secondo me si può attraversare. Mm, tu dici? Boh. Proviamo. Probabilmente. Non penso Però è possibile Visto che è un coso bu Oh Ah Ok Era una fregatura Volevo trollarci Ok un'illustrazione dorata Parlo del terrore Bene Cioè non avevo mai visto Un pulsante buo E non me lo ricordavo nemmeno Quindi Ok Allora vediamo Quindi Rosso a destra L'abbiamo fatto Ehm uh... Non Prova il, il blu, giallo Il blu serve a qualcos'altro, non credo Il blu è per andare giù uh... Ah, devo provare uh, a, a sinistra Vediamo, a sinistra il giallo può andare bene? Succherò di vedere ovunque così magari mi ricordo pure eh, delle vie No Ok, quindi no, non si può Di qua da dove si va? No parte. Secondo me il giallo può, servirà per andare su A questo presentimento che serve, Allora il blu serve per andare a sinistra Se il giallo serve per andare su e già non serve a niente tranne per su probabilmente. Aspetta, vediamo. Sì, infatti qua guarda... Ok. <ride> ah no, è vero, il blu era impossibile. Ah no, è vero, è girato. <ride> ok, sì, quindi il blu serve per andare a sinistra. Abbastanza easy. Scontro spettrale, vediamo qua, possiamo farci niente? No, però possiamo premere questo. Ah. Cosa? Non ho capito a cosa mi dovrebbe servire Ah niente Ti sarai distrutto tutte le posibilità No, non c'era questo tasto però a destra, voglio capire Non è che c'è qualche sì, via infatti, segreta dove posso andare Non ho idea Magari c'è una scorciatoia uh, in futuro Ci sarà una scorciatoia che ti porta qui E hai bisogno di quel pulsante per mettere il labirinto giusto di nuovo, e che era quello blu quindi ora switcha fino a quando non trovi quello blu ok quello giallo letteralmente ti blocca il passaggio ah no, non è vero, ok ok, quindi andiamo su a sto punto Sì, però è già con quello giallo che dovrebbe essere la soluzione giusta uh, qui non c'è niente, no, ok non okay, lo non è, è a quanto pare, allora suppongo sia quello verde O rosso E quello blu l'abbiamo provato, non credo I don't know Sai che mi Control. sa che è quello blu? Non lo so, non importa Non la è, la è quello giallo, fine, questa è la nostra unica certezza Ecco, quello blu non lo è nemmeno, quindi o rosso o verde Sai che forse è quello rosso o quello verde? Ho questo presente Oh wow <ride> <ride> No, mm, Sherlock No. wow incredibile ah, aspetta aspetta c'è l'altra via devo provare ancora cioccolanti letteralmente camminare dritto ok no ho il presentimento che sia quello verde no secondo me è quello giallo deve essere quello giallo dai Proviamo la strada più diretta. Ed è quella. Ok. Yeeey, GG. Battaglia. E vedo già una valigia. Kiria. Ops. Abb abbiamo già delle armi contro le partire Quindi se lo sarebbe un cuore, ah Bruh. Nessun idiota si metterebbe una. C'è cioè, una no, no, com'è che diceva bipo. Bruh. Nessun idiota si metterebbe un'armatura del genere No, no, no, aveva detto Tipo se uno di quegli idioti si mettesse un'armatura del genere gen eh, oppure, oppure, meno male che nessuno Non c'è nessun idiota dentro questa armatura Ok Valkyria, <ride> cattivoni che sparano forte Ok, quindi ehm, Faccio già uno spoiler Le Valkyrie attaccano come il Tempesto Esatto. Ed è Buario Buario mm. Ah! Le Valkyrie proteggono se stesse e i loro compagni Come Peach Sì, attenti al loro, al loro salto team Finisce con uno schianto a terra Ma state ah, attenti a loro io. Beh, a loro modo Tutto... no, aspetta È efficace di sparare, ok State attenti al loro modo eh, Particolare è efficace di sparare <ride> mm. Che cosa ci stai dicendo? Vivo, allora Vediamo un po' che cosa abbiamo Abbiamo Valkyria, Valkyria Valkyria Valkyria Valkyria Che hanno più o meno Lo stesso numero di vita no, Anzi di più Aspetta Voglio rivedere un attimo La visuale tattica Eh Sì Mi sa che questa è una mappa adatta per Luigi Forse Ok allora Quindi Luigi Rabbid Mario Rabbid Mario però... Rabbid eh, Mario con quell'arma. Aspetta. Lì. Volevo vedere per una cosa. Rabbid Mario che arma primaria ha questa? Che fa pietrificazione. Ok quindi se usassi vampiro non servirebbe a nulla per Luigi. Va bene però... Ciononostante... Devi farò... mettere mettergli l'arma vampiro a Rabbid Mario comunque. Lo so. Ok proviamo questa combinazione sperando che vada bene. Ok, vediamo un po' Potenziamo il team Sempre una buona idea Sguardo d'aquila Sempre una buona idea E eh, devo stare attento al salto team delle Valkyrie Perché ci distruggono Se non sto attento Questo non ha senso allora Luigi muoviti tu prima Ti metti qua E devo cercare di eliminare queste due prima possibile Ok niente inchiostro Peccato Mario salta E salta E... Lì si è protetto comunque Qua? Ah no, non è vero Ma da quelle no Quindi serve un po' un problema Uccidi quella eh, Ma da quella no Cioè, da quelle non sono protetto oh, oh, oh. Bonk Vedi, 100 danni mo' col salto schianta, Molto buono Ok, speriamo che fa... Faccia Ok, buono E adesso Rabbid Mario non ci arriva lì Però non importa perché Mi voglio mettere qui E usare la danza Aspetta vediamo Quanto lontana il tubo Di regola ci arriva E tu dovresti arrivarci pure Ok quindi mettiamoci qua e proviamo a usare la danza magnetica Magnetica danza Vediamo Ok Luigi si attiva pure Sì quella è morta Luigi, non, non dovevi, Luigi, non dovevi. Luigi, non dovevi. Luigi! Va bene, non uso il martello a sto punto, che non ha senso. Anche se ha senso. 325. Eh, potere M. L'ho pure potenziato. Adesso fa 30% più dei danni, se non sbaglio. Ok, Mario non è protetto, come vedi. Ecco, quel Tempesto in azione Vedi, fa molti più colpi di... Scusa, hai analizzato le, va le, le valchirie? Eh, no okay. Analizzale Analizzale, che siamo su Pokémon Vedi, siamo allora, un'arma secondaria Abbiamo lo schianto a terra che sarebbe Non proprio come il salto schianto di, Mar di Mario Praticamente è l'atterraggio ehm, che fa del sì, danno aria All'atterraggio, non possono atterrare su un nemico però All'atterraggio fanno un danno in una certa area a tutto anche le protezioni mi sa e anche loro alleati se sono lì intorno poi hanno la hanno protezione che è la stessa abilità di Peach e il tempesto che ha rimbalzo come, come cosa e basta più o meno questo è tutto ok quindi eh, sconfiggi tutti già in, in, al secondo turno abbiamo praticamente quasi finito eh, vediamo Luigi quanto no non arriva nessuno questo allora vediamo muoviamoci prima con il Rabid Mario che deve andare a fare il solista. Uh, qui. Provo ad attaccare. Mi metto un po' in avance scoperta con Rabbid Mario perché tanto non importa. E uso il blaster sperando che faccia pietrificazione. Ok, Yay. ecco qui. Pietrifica. La prima pietrificazione che abbiamo mai fatto. Però. Ora quella Valkyrie è totalmente inutile. Se non per fare i salti team. A meno che non no, qualcuno. non è... può muoversi. Cioè può sa no, puoi saltare può... su di eh, su può di usare, lei. eh, sì, Può far usare il salto team agli altri. Ma lì non può fare niente. G. Adios. Brr. Bruh, bruh. Ok. Niente adios a quanto pare. Però possiamo fare così. E' così. Perché ti metti là? Perché uso il martello. Perché sì, allora. Perché uso il martello? Tanto siamo rimasti solo con una valchiria che è petrificata pure quindi. Oh, se ne frega. Ok, usiamo la vista delle ruole perché ho paura che quella valkyria. Che quella valchiria che non si muove. <ride> <ride> <ride> Bene, finiamo. 100, Ma non prima <ride> che Luigi prenda i soldi. Ok. Possiamo tornare qui e blastare di nuovo con un'altra purificazione. se non fosse abbastanza la prima. Ok Bene, direi che ha funzionato bene. 3 su 4, dai. La combinazione di eh, Berserk e Sniper direi che ha funzionato bene. Anche perché. Eh, diciamo, ho strategizzato abbastanza bene la battaglia, quindi non ho preso tutti sti danni. Cioè Mario ha preso un po' di danni e basta sconfiggi tutti ziggy bestione vedo anche dei ziggy ziggy allora finalmente sono tornati i bu che, che non so, sono serviti solo a Quindi una battaglia fino: uno ziggy una valchiria un bestione un bu due ziggy due valchiria questo l'ho già visto questa è quella di prima mi sa abbiamo sì. tre ziggy due valkyrie e un bestione ok di non sconfiggi tutti uh, sai che ti dico questo team secondo me va ancora bene Per questa battaglia Che Luigi è forte contro I bestioni Sì anche perché questa è un'arena abbastanza grande Quindi Luigi può snipare abbastanza a tutti Allora iniziamo con Il business Il primo ordine del giorno Oddio guarda quanto è il raggio di esplosione. Che quel nemico non lo attaccherò nemmeno Lo lascerò lì a morire E questo qua lo distrugo sì, sì, col sì, blaster sì. Boom Ha 15 di vita ora se avessi potenziato la scivolata di Rabbid Mario Adesso sarebbe morto Distruzione totale <ride> E Rabbid Mario ha già fatto pure i tuoi nemici Praticamente O possiamo dire un nemico e mezzo Se proprio <ride> uh, Un aspetta. nemico è eh, E 37 38 No allora fammi usare Luigi mi fa, Se mi facesse Almeno ok E ci mettiamo qui E poi con Mario salto su Luigi e intanto posso già attaccare qualcuno da qua eh, Però non prendere nessuno Quindi la sentinella invece Troppi turni Quanti turni? Un casino Uno eh, Probabilmente due o tre Ma ah. serve una buona distrazione per quel bestione Quindi a sto punto lo faccio Tanto E poi attivo la vero. nessuno vero Sto punto eh sì. E poi... E poi <ride> non hai tipo aumentato il tempo di ricarica della... Cioè hai no, ho aumentato la, il raggio di movimento, ok. No, il tempo di ricarica l'hai diminuito. Di che? Di Della, della, della sentinella. La sentinella sta puntando a quella valchiria, ok. Meglio. Una buona cosa. Dire. Così se muori il bestione non, non fa niente. Ah, qui non lo vedo il bestione, qua ho posato la protezione, ma non cambia nulla. Allora a questo punto mi metto qua. Vediamo lui dove arriva. Sì, qua va bene Tanto Luigi lo attaccherà quando si muove Quindi eh, Non cambia niente Ok eh, Questa non servirebbe a niente Che altro è rimasto? Mh, basta Ah, cioè, te la fa usare anche se ci sono non ci sono nemici intorno Sì I V non hanno fatto nulla Sì, i sono stati inutili Il turno mio, almeno Ah, potete andare avanti veloce. Cioè anche i bu hanno un, un turno a parte come i cateniacci Che mi stanno attaccando la sentinella Come i bravi idioti che sono Come vedi l'attacco di Luigi c'ha cioè, tipo delle catene Oddio, Ha ucciso il bestione Sì Una parola Luigi Luigi, Luigi Ok quella sentinella è stata utilissima Ha assorbito praticamente tutti gli attacchi più questo Cioè, boh, boh, boh, cioè. Ok ora Rabbid Mario ha ah, un po' di lavoretto, ha ah, qualche lavoretto da fare, molto veloce però, no, niente, niente di che... Troppo... Attaccherà pure quell'altra pure. niente di troppo l'ho de detto pure due volte però vabbè Quelle Valkyrie si stanno assistendo uno all'altra, davvero? Sì, no, è lui che sta assistendo quello, vabbè non importa, e eh, non è, è una Valkyrie quella, è uno Ziggy Ah no... <ride> Marco, ecco perché aveva così poca vita. Raggiungi, non raggiungi. Però il martello non discrimina nessuno. Quindi venite a me. Perfetto, distrutti entrambi. <ride> e il Rabbi Mario non ha bisogno di nessuno. <ride> il Rabbi Mario è il lupo solitario del eh, team. Rabbi Mario, Independent Woman, Unit No Man. Vai, vai, vai, vai. La sentinella poteva, poteva è morta arrivare. La sentinella Marco. Sì nel senso, la sentinella poteva arrivare lì. Us usando semplicemente i tubi quindi puoi, puoi avvicinare Luigi alla valchiria si sì, è usato anche per lesto appunto guarda qua tutto secondo i piani un <ride> po' nasconditi Bravo. tanto il boom mi riporta indietro ah. se fosse <ride> e non importa perché morirà in questo turno la valchiria ed è ah, l'ultima certo. valchiria rimasta yeet see you later bruh Adios Perfetto Yay. Battaglia assolutamente distrutta In due turni su quattro Che ci hanno offerto, gentilmente Bene, quindi questa sarà una parte abbastanza <ride> E appena lo dico Poi perdiamo mezz'ora a sistemare Tutte queste sfere con nuove ma il livello 6 è stato corto, però. Il livello, diciamo, questa è stata una parte relativamente facile rispetto alle altre. Ah, mm -hmm. uh, non credo ci sia niente là, giusto? Sono solo le 11 di sera, yeh. Non è vero, sono tipo. Le 6. Sta qui l'orologio. No, Marco, non posso vedere l'orologio. Perché non mi fai cambiare la visuale? Da nazione? Ora mi fa entrare un capitolo senza che io voglia. Senza che io voglia. Senza che io esso. Blech. E se poi ci riesce Se non hai capito vogliono mangiare le lucciole Ah <ride> Ok Oh no non volevo Non è iniziato un capitolo Oh mamma Guardate lassù Non è solo più spaventoso da vedere Ma anche da sentire Ah Buongiorno appena si gira la telecamera lo si accorgono Beh, non credo che ci stia metà a prendere un tè coi biscottini Sembra che te lo stai dicendo lui. In effetti immagino che voglia l'essato contare di qualsiasi cosa si tratti Sembra quasi che ci osservi, in attesa di diventare sempre più potente Un motivo in più per trovare il SIG, fan, il SIG Tasma Fan prima possibile Il SIG Nore Bene il so le monete non hanno fatto rumore <ride> per qualche secondo, non so perché Per stare salvando Ok, dai, continuiamo dai, finché dai. non appare un nuovo capitolo Poi sistemo le sfere e torniamo al castello di Peach A questo punto anzi, le adesso le sfere No, no, perché poi magari ne trovo altre e devo rifarlo Quindi a questo punto aspetto Ok, allora qui servono tante statue Cioè una Quindi troviamo una statua Quindi troviamo l'entrata per la statua Andiamo a cercare... <ride> ah, dannazione! Giuro che uccido tutti. Vai, vai, uh, no, non c'è via. Forza, di qua. Sì. Li sali sopra apposta. il coso. L'hanno fatta apposta questi imbranati grassi. Non so perché me lo ricordo sto, sto puzzle. Cioè Calavera non l'ho mai sconfitto. <ride> Avrei visto un let's play, eh? non lo so. Che sì, ora però non, lo, non lo vedo da, da quando l'ha fatto Poké Possiamo scendere per questo tubo, prendere questa e rifarci la strada al contrario. Eccetto che stavolta. Useremo una strada più veloce lì. per tornare nel fatto appunto no. in cui stavo. No, faremo <ride> la strada esatta al contrario però. Cioè, qui. E boom, sentire rosso sbloccato E lì cioè, dobbiamo sbloccare quello verde e poi sistemiamo le sfere Quindi vediamo un po' che cosa abbiamo da queste parti uh, altri, altri muri Un altro piedistallo Che ci sblocca la via al piedistallo verde A quanto pare Anche se già ce l'abbiamo Questo sì che è un bel cespuglione di rovi Speriamo di non doverci avere niente a che fare. Di ridisibimo. Beh, ne avevamo già avuto a che fare Diridissi con uh, Calavera. Di Bimo. Allora, qui c'è un passaggio Bim. che si può chiaramente vedere. E ci dà un, un tarocco. Un barocco. Un barocco. Lì c'è l'altra statua che noi vogliamo assolutamente, a ogni costo, per, per forza. Eh, mi, sono mi sto perdendo, allora... Qua su dobbiamo arrivare. Questo c'è un altro tubo. Come si arriva qua? Allora, vediamo. Qui c'è una stradina. Possiamo prendere. Allora, andiamo. No, di qua. Prendiamo questo prima. Altre sfere. Ecco, come pensavo. Cinque però. Più quelle di prima fanno dieci. Quella di prima prima Ok prendiamo la statua Questa ha un coso per scendere sta quello Si sì. eh, Prima voglio assicurarmi Vediamo che cosa c'è da queste da dall'altro lato C'è un altro tubo Ah Scendiamo di qua Dov'è che volevo andare io? Lì c'è un'altra statua che non possiamo raggiungere per il momento E eh, qua non c'è niente tranne Sì devo, devo rifare la strada Quella lì per il piede di salo giallo Beh. Eh lo so uh, Dov'era? Ah di qua ok Non proprio sì, proprio non proprio allora per lì no devi prendere quello quell no. quello quell'altro cosa da lì da lì no no no che stai facendo qua Vai da quella stella che avevi sbloccato prima Su brr, No, giù Su, giù, su Sì, vabbè, era ovvio che ci fosse un muro, dai No! Ok, ora dobbiamo trovare quella statua là Cioè, trovare un muro per arrivarci più che altro Quindi, suppongo di dover andare di qua di nuovo No, lì no, stavo no, un po' No, di qua, so. eh, intendo da questa parte Allora quindi Vediamo per questa statua qua Bisogna intanto prendere il tubo In qualche modo Ah ecco Una nuova via E lì c'è pure una moneta Ok Quindi tubo Di nuovo tubo La statua dov'è? Ah, ah qua. non lo so <ride> non lo sai infatti si, si vedeva benissimo you don't know e hai finito Sì, potrei scendere però c'è quella moneta lì che mi turba Ok hai sbloccato la via per il livello 7 yeah. progressi salvati ok quindi possiamo anche uscire sì, senza prima aspetta quella uh, moneta lì perché qua secondo me no però qua c'è roba che non posso beh, accedere. E si sblocca con un altro coso rosso. Ok, quindi mettiamo le sfere. E possiamo pure chiudere subito perché tanto... No. Nah. Perché tanto okay. abbiamo già salvato. Ah, qua direi che voglio potenziare ancora di più il salto schianto. Quindi aspettiamo. Rapid Peach, potenziamo la cura oppure scivolate. Vediamo. Facciamo scivolate Rabid Luigi Vuole potenziare ancora la scivolate quindi no Luigi Piellesto. E abbiamo due caselle adesso di Piellesto, Extra Per Rabbid Mario Potrei iniziare a potenziare queste cose qua forse Cioè tipo Salute e ragione in movimento perché alla fine questi due non credo mi servano molto E le abilità non sono quel granché. Forse il recupero danza magnetica potrebbe essere decente Però io sai che ti dico eh, Per me lo risparmio Peach, eh, che cosa ha? Vediamo Danno pure mega protezione Facciamo che miglioro questa Rabigyoshi eh, Recupero di quello che non mi interessa Parata attacchi fisici magari. Altrimenti c'è questo che costa 70. Facciamo che risparmio. Ok, quindi. Nella prossima parte di Mario Rabbids Kingdom Battle. Eh, faremo il livello 7-8. Capitoli 7-8. Più che altro. E niente. Quindi. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Rispondete sondaggio iscrivetevi.